e di queste dobbiamo parlare in questo brevissimo video, vi ringrazio per la partecipazione se non vi siete ancora iscritti al canale per cortesia fatelo così ci darete più visibilità attivando la campanella qua sotto quella che vibra e sarete sempre aggiornati sulle nostre lezioni soprattutto quelle live e anche quelle in chiaro, per gli abbonati c'è tutta un'altra procedura che non sto qui a spiegare, allora proviamo a vedere perché vi dico così perché nel capitolo 18, nel capitolo 19 e nel capitolo 20 non siamo stati in grado di isolare alcuna lacotta. Quindi queste due o tre che vedremo in questo breve video diciamo che prendono una bella sezione del Vangelo di Luca perché il capitolo 15 non è lacotta, nel capitolo 16 ne vedremo una che già abbiamo visto in parte e non vogliamo ripetere nel, quando abbiamo fatto il sefer di Matthäus di, di, di Matteo, nel Vangelo di Matteo insomma. Ecco e nel capitolo 17 vedremo due cosettine molto rapide cominciamo allora col capitolo 16 versetto 13 non potete servire ad Hashem e alla proprietà non si può vedere in chiave pauperista vi rimando ai video che abbiamo fatto molto precisi su questa alaka spiegata nelle, nelle puntate precedenti ve la potete andare a vedere tanto è tutto open source e però l'alakà rimane l'alaka rimane è, ed è questa non che la proprietà sia, possa essere onesta o disonesta. Gesù non va tanto in quel discorso, anzi farà un discorso addirittura iperbolico. Se siete stati onesti, diciamo fedeli onest, della disonesta proprietà, a maggior ragione dovete esserlo nell'onesta Mamona. Mamona non è un demone, eh, vuol dire proprietà in aramaico semplicemente. Non voglio ripetere cose che ho già detto. Però è interessante il fatto che si viene a opporre, si viene a opporre eh, questa... Eh, proprietà che può essere lecita e illecita, dice: Noi non potete servire fare la Vodà ad Hashem Baruchu e fare la Vodà anche alla proprietà. Dovete scegliere, non è una scelta pauperista, è proprio una scala di priorità. priorità. Trafficare con la, con la giusta mamona è assolutamente, arachicamente, nel Vangelo di Matteo, eh, più che plausibile, anche auspicabile, ma contrapporre le due, i due servizi, assolutamente no capitolo 17 nel capitolo 17 noi vediamo eh, dal versetto 3 in poi ehm, qui siamo in pieno ambito rabbinico quindi permettetemi questa specificazione che faremo oggi se tuo fratello commetterà una, una, una colpa fa una volare contro di te rimprovalo rimproveralo. ma se si pentirà se farà teshuva lo devi perdonare il termine è afes ed è lo stesso termine che si usa quando Gesù, nel Vangelo di Matteo, dice che è versato per voi in remissione dei peccati. Ecco, in remissione, rimetteteglielo, cioè non consideratelo come qualcosa che va a ferire la vostra personalità. Dovete essere liberi da questa cosa, perdonategli di cuore, cioè non attribuite alla persona l'eventuale danno che vi fa. Dopo che glielo avete chiaramente già detto, l'avete rimproverato, rimproverato, ma se fa una, una teshuva, e la teshuva è una teshuva che ci vuole una documentazione con timbri e, noi potremmo dire, timbri e sigilli da parte dell'autorità rabbinica, a quel punto lui, lui è libero di fare questo cammino, non puoi essere certamente tu dal punto di vista psicologico a, volerlo, a voler essere ancora collegato col danno che ti ha fatto, perché è un pentimento pubblico la teshuva, non è qualcosa nell'intimo che uno ha. Bisogna manifestarlo attraverso un impegno pubblico, questa era la legge dell'epoca. E questo riguarderebbe anche noi. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te, sette volte tornerà dicendo sono pentito, tu gli devi perdonare. Per lo stesso motivo. Perché sette? Perché eh, c'è sempre il discorso di quante volte devo perdonare, 70 volte sette. Sette è la per equazione di Lamech, voi vi ricordate Lamech, l'inventore della poligamia ehm, l'uomo che colpì e uccise una persona solo perché era stato lui solo colpito in un, in, eh, magari in un occhio, no, ecco. quindi una piccola scalfittura ecco, questa supererogazione del, non dell'occhio per occhio, dente per dente magari, ma eh, questa supererogazione di, di, di rappresaglia a Gesù non va se tu alachicamente sbagli anche sette volte contro una persona, però per sette volte tu fai teshua e la fai veramente la devi fare veramente però eh, con tanto di timbro e in calce davanti a tutta la comunità, ma soprattutto davanti al Bet Din, al tribunale tu hai il dovere di perdonarlo fino a 70 volte 7, direbbe noi in un'altra K. e ritornerà da te dicendo quindi tornerà da te oltre che la comunità, sono pentito, tu gli farai, lo pentirà, ce cioè lo lascerai libero da legami con te. Poi c'è l'ultima alaka di oggi, Zachor Isha di Lot, ricordatevi della, della, donna, della donna di Lot, eh, al capitolo, sempre lo stesso capitolo, versetto 20, 32, vi tralascio ciò che è prima perché è agadico e ne abbiamo già trattato nel Vangelo di Matteo nel brano parallelo però della, ricordatevi della donna di Lot chi cercherà eh, di salvare la propria vita la perderà ma chi la perderà la manterrà viva questa è una cosa molto importante nel cammino ecclesiale nel cammino di fede che si fa nella coinonia nella comunità ecclesiastica e cioè eh, non possiamo girarci indietro, non per una questione di... perché poi la moglie di Lot, l'avete avete visto nel commento di Genesi, non è che si è voltati indietro, è camminato dietro Lot, cosa molto diversa. Andatela a vedere nel brano parallelo di teologia e introduzioni e troverete tutta la lunghissima spiegazione di questo fatto, che peraltro Gesù riprende nella casa. Non dovete fare come lei, che si pone dietro. Ecco. Dovete ehm, fare, avere un altro, un altro atteggiamento nei confronti della vita cristiana pratica, e cioè quella di consegnare, di perdere la propria vita, di darsi ai fratelli. Solo facendo così la mantieni veramente. Cioè praticamente Gesù sta dicendo che le persone egocentriche, le persone ehm, diciamo che vogliono essere al centro della vita, della vita del rapporto tra fratelli, ehm, persone... Che oggi noi potremmo definire con, un, con una pletorica no? manifestazione dell'ego e persone anche gricce da un certo punto di vista eh, non possono fare un cammino di donazione, un cammino di agape, seriamente, come seriamente viene proposta e comandata in maniera delicata ma è un comando, perdete la vostra vita per averla veramente e... L'egoismo, l'egoismo, non, non può esserci egoismo in una vita fraterna nella comunità cristiana. E c'è proprio un comando da parte del Signore dicendo che bisogna perdere la vita, cioè spenderla per i fratelli piuttosto che rinchiudersi dentro, dentro noi stessi, essere soggetto e non oggetto di pietas. Questo vuol dire perdersi, vuol dire non, non, non portare plasma fresco all'interno del corpo. Il corpo attraverso questa, questa, questa persona può andare in necrosi, diventa veramente pericoloso. Gesù parla di dice la perderete se la vorrete voi mantenere. E qui fa l'esempio sempre con la moglie di Lot. Capitolo 18, 19, 20 non c'è al Di prenuncio la troveremo nel capitolo 21, dal versetto 34 al versetto 36, ma lo vedremo la prossima volta. Poi vi preannuncio, faremo capitolo 22 dal versetto 17-18, capitolo 22 versetti 36 e 37, finito eh? Nel capitolo 23 non c'è nessuna alla K, e nel capitolo 24 ce n'è solo una al capitolo 24, versetto 49. Poi abbiamo finito eh, anche il Vangelo secondo Luca rimarrà il Vangelo di Giovanni e con il Vangelo di Giovanni chiuderemo questa lunga sezione di Gesù Maestro di Israele, affermo restando che poi troveremo sempre tutte le alla corte di Gesù di nuovo però in un altro contesto nel, nel, nella playlist di Soteriologia. Vi saluto e vi ringrazio come dico sempre alla prossima, ciao!